President Franco Siga Direttamente dagli studi Il scontario Tutti in pista per mp9 Chi era sulle mani a una rapina Nei locali Te rite non ci ha messo contro le carite No, nei vocali, credo mille cambiali mai Yo, yo, yo, yo Bum, bum, bum Allora, pochi ma buoni Nuovi acquisti, calze di Pacman, e maglietta dello squalo bellissimo. Discoteca, allora amici miei. Scrivetemi in chat se mi volete bene Oppure scrivetemi in chat se vi sto sul cazzo Benvenuti a Radio NHB Dove si piglia per il culo Il congiuriano tutto il D <ride> Sono bravo anch'io per le rime, eh. Allora ragazzi oggi siamo qua per fare la reaction REACTION Mamma mia mi sono trattenuto da vedere questo fantastico trailer Come vi sto sul cazzo? Cosa ho fatto? <ride> per cosa? Cosa ho fatto per starvi sul cazzo? Soprattutto Sara, è il cazzo pure Ora ho capito perché Tom è così allegro sempre allora ragazzi, ah perché ho detto perché prima ho detto a chi sto sul cazzo, giustamente, allora, mettiamo il microfono qua che magari mi sentite più a meglio Allora ragazzi, no ma io pensavo foste i miei estimatori, comunque va bene, va bene anche se vi sto sul cazzo <ride> Avresti, avresti potuto, potuto fare questo, avresti potuto fare quell'altro, ma sicuramente non spenderò 10 euro per darli a te, Spotify, caro amico. Invece hai preferito Spotify. È per questo che ti ringraziamo. No, non ringraziarmi, non ti ho ancora dato i soldi. Poveretto, <ride> ma non dovete svelare! Ragazzi, io ho capito che tra di noi c'è un grande rapporto intimistico. Però vi ricordo, ricordo che le vostre parole vengono trascritte su questo video. Quindi non spoilerate la vostra vita sessuale al mondo, anche se poi, diciamolo, non c'è niente di male, insomma. Allora, ragazzi, intanto che devo entrare un po' nel mood, mi preparo il trailer. Spammo la live La spammo la live? Ma si spammo sta live Fratello Ma quante parolacce che diciamo Allora ragazzi state arrivando Dai scrivetemi in chat scrivetemi Ciao figli zombie Grande Paolo Belli amici miei Come sono felice di essere qua con voi Cazzo Io devo ancora vedere il trailer Non ho visto niente Anzi Mando un amabile vaffanculo A tutti quelli che hanno condiviso il trailer su Instagram Nelle stories perché continuavo a schippare per non vedere niente ho, ho intravisto proprio talmente poco che non... Cioè delle facce e basta C'è una faccia di un ragazzo all'inizio Io lo vedo con voi per la prima volta Minchia c'era da fare la reaction anche con Paolo, guarda Paolo è veramente simpatico eh... Allora Voglio spammare la live almeno nel gruppo Sono in live per la reaction Poi uno dirà Ma a me che cazzo me ne frega Gonza Che sei in live per la reaction Reaction Però noi siamo qua Madonna mi sta per venire uno stallotto gigantesco Un attimo Oh, orco giù, altro che denan Yo, ragazzi, come sono carico Allora, le reazioni che potrò avere a questo trailer saranno due O rido, o mi deprimo Ma però Potremo godere se il trailer non ci darà abbastanza soddisfazioni andremo a fare una cosa che non vi avevo anticipato ma che voglio fare è che andare a leggere i commenti sotto al trailer <ride> ragazzi ragazzi ma allora faccio una premessa tutti i congiuriani che vedranno questo video non offendetevi eh... Oh, ho messo il trailer, ok pronti eh. Poi vi dico quando partire Il trailer è quello del sito Warner, del canale Warner Bros Italia di Youtube Così se volete vederlo insieme a me Siete pronti a far cliccare play nel mio stesso istante Allora <coughs> Premessa per tutti i congiuriani Io non sono contro i congiuriani Inteso come Adesso tutte le persone che non la pensano come me Devono Insomma gli deve succedere qualcosa di brutto No, anzi non sono neanche contro i film commerciali, horror, perché, come ho detto in altre live, i film commerciali horror fanno bene al cinema, horror, perché poi, insomma, inizia a girare un po' di interesse intorno al genere, quindi benvenga The Congiulian 3, benvengano tutte le cazzate che, che escono. Però eh, l'anticongiurianesimo, che cos'è? È, <coughs> È la, la nostra opposizione intellettuale a... Il fatto di idolatrare un film come questo qua, come The Conjuring 3, per esempio, che è diretto da Michael Chavez, che è il regista della Llorona. La Llorona, perdonatemi, ma è veramente uno dei film meno riusciti de della storia del cinema horror. E poi, vabbè, anche tutti gli altri vari Annabelle, The Nun, sono veramente dei prodotti scadenti, ma nonostante ciò c'è un grande, folto, numero di persone che noi chiamiamo e amiamo chiamare congiuriani che, ditemi se è troppo alto il volume del mio microfono, eh, che idolatrano questa serie definendola una serie grandissima e definendo i film di James Wan come dei capolavori assoluti, cosa che non è vera assolutamente. Il motivo per cui un congiuriano pensa a questa cosa è perché è, è, è piuttosto privo di cultura Cinematografico, quindi lo invitiamo a tapparsi la bocca, iscriversi al canale Napolitano e iniziare a scoprire il magico mondo del, eh, del cinema. Un po' più di livello, eh, pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete caldi? Sono emozionatissimo. Ho ruttato per quanto sono emozionato. Scusate, alzo un po'. Sono emozionatissimo, mamma mia, quanto tempo che aspettavo! Questo bellissimo film che mi, proprio ci tenevo tantissimo. Se non fosse che mi diverto a prendere per il culo The Conjuring non l'avrei neanche guardato. Cioè, chissà quando l'avrei guardato. Allora, io sono pronto. E al mio 3. 1, 2, 3, via. Al via cliccate play se volete sincronizzare con me la visione del trailer. Non si vedrà il trailer in questa live perché non voglio che venga in qualche modo penalizzata per il copyright. Magari si sentirà un pochino l'audio. Spero che quello non sia un problema per, per il copyright. Pronti? 3, 2, 1, via! Ehi, stai bene? Gesù, forse ho fatto del male a qualcuno. Sono Ed sono qui con lei. Va bene, diamoci da fare. Qual è l'originale proprio? <ride> I abitanti di Brookfield sono rimasti scioccati dall'omicidio di Bruno Salci avvenuto nel pomeriggio. La corte accetta l'esistenza di Dio ogni volta che un testimone giura di dire la verità. È ora che accettino anche l'esistenza del Ops. diavolo. Eh sì, è da accettare qualsiasi cosa stia succedendo. Qualunque cosa accade quel giorno. Quello non era Arnie è il totem di una strega crediamo che la vostra famiglia sia stata maledetta. e che la connessione sia ancora aperta mi interessa solamente la realtà ma io posso vedere cose che la sua gente non vede vabbè se ti fai le canne qualcosa di terribile qui. Un maestro satanista... Che Vabbè, l'esorcista... Non è necessario <ride> prendere alla leggera. Lei no. lo sta rifacendo. Sta raggiungendo l'oscurità. C'è una perché è quello che potrebbe costare. va bene gli -Men. <ride> basta, tutto qua allora <coughs> Ragazzi, io sono, sono un po' stupito perché mi aspettavo, mi aspettavo un po' di cose ridicole che non ci sono state, nel senso che non è... Allora sì, non è, non è quello che... Cioè, è quello che mi aspettavo, assolutamente. Eh, però non ci ho visto ancora. Delle ridicolate per cui dovrei, diciamo, diciamo, ridere. Ehm, C'è un po' tutto quello che mi aspettavo, quindi tutta una serie di, di cose un po' trash, come appunto questi fantasmi, mostri che compaiono, la mano... Ecco, la mano dietro all'albero è terrificante. Ehm, ci sono queste, questi plagi o citazioni... È molto difficile stabilire da un trailer quanto siano dei plagio o delle citazioni Sembrerebbero delle citazioni Perché c'è la, la scena del, dell'esorcista Del signore con la, con la valigetta e il cappello Che è chiaramente un richiamo all'esorcista C'è una scena di Shock Adesso non mi ricordo Scusate, Shock è un film horror di eh, mi ricordo se Mario Bava eh, c'è una scena sì, di Mario Bava del 77 c'è una scena di shock. Cioè quando lei la vecchia si avvicina cioè cambia faccia nel momento in cui si avvicina all'altra persona cambia faccia, c'è una, una scena anche lì non si capisce se, se si vuole omaggiare o scopiazzare, perché anche lì il, è difficile capire. Però non sono, non sono molto inorridito o, diciamo, divertito dalla cosa. Perché, innanzitutto, perché mi sembra che comunque ci siano delle belle, delle belle immagini, una bella fotografia, anche se veramente in alcuni momenti molto posticcia. Cioè, cioè, si vede tantissimo che, che loro due, soprattutto le scene con i due protagonisti, Lorraine e l'altra... Ed Lorraine e Ed si chiamano si sì, sono proprio scontornati cioè sono malamente scontornati cioè non, non, è, non mi è piaciuto molto e poi ci sono sono ringiovaniti perché penso, no in realtà no sono ringiovaniti però in realtà questo caso è avvenuto dopo gli altri che ricordo è tratto da una storia vera eh, super vera verissima quanto può essere vera una possessione demoniaca? ecco. Eh, sì, filtro di Instagram, eh, sì, sì, sì, sì, sì. Ci, sono, ci sono delle immagini comunque carine, belle, ma è tutto molto posticcio, eh, per esempio anche quando l'imputato, no? che è il famoso, adesso poi andiamo a guardare di che cosa parla il film, è il famoso protagonista di questo, di questo fenomeno, che poi non è un fenomeno, sanno tutti che è una cazzata la storia del, dell'essere posseduto. Questo assassino, quando viene portato in tribunale, boh, sembrano tutti vestiti da carnevale. Non so come dire, non sembrano inseriti nel contesto di quell'epoca. Eh, sembrano tutti fuori, fuori contesto, con vestiti proprio appiccicati sopra. Con... Non so se sono riuscito a trasmettervi forse il difetto maggiore che vedo dal trailer. È un altro difetto enorme che vedo, vabbè, appunto al di là del fatto che bisognerà poi individuare quanto queste citazioni sono dei plagio o sono delle citazioni, perché quella di shock sembra più un plagio che una citazione, perché non, non c'è un richiamo vero, c'è proprio un'idea di, di, di, cioè, di prendersi l'idea, prendersi il trucco e tanti saluti a chi se l'ha inventato. Um, mi sembra che a un certo punto venga fuori il fatto che siamo di fronte a forse uno, adesso io non me li ricordo tutti, però forse il più Marvel di tutti i Conjuring Universe. Cioè questa è la sensazione che ho avuto, cioè il fatto che dentro ci siano tutta una serie di, di situazioni action, perché secondo me la volontà qua è di andare a... A inserire un po' di, di trippa dentro almeno uno, perché stiamo parlando di qualcosa di commerciale, quindi a quel punto chi se ne frega del, del fare un film che abbia un senso. E quindi mi sembra un po' che vada in quella direzione. Forse potrebbe, chiaramente da un trailer non si può capire, però da quello che ho visto potrebbe risultare forse il film più Marvel del Conjuring Universe. E... Poi bisognerà aggiungere, secondo me, poi durante la visione, tutta una serie di porcate che probabilmente ci saranno, perché nella Yorona ci sono, che qua eh, nel trailer purtroppo non possono essere viste. Però devo dire che come trailer non mi ha... Eh... Allora, non mi sembra proprio un film... non mi sembra un film horror, ecco. Non mi sembra un film horror, non mi sembra... Un film action con delle. delle, delle influenze horror, comunque. Anche il tema dei, dei, degli, degli spiriti non si percepisce tanto nel trailer. Però, ecco, non mi ha fatto, diciamo, sbellicare dalle risate, ecco, per fortuna. Perché sennò sarebbe stato per fortuna loro, perché poi diciamo che io credo che, che questa mia campagna anticongiuliano poi stia avendo i suoi frutti, ma non credo di essere l'unico eh, forse sono quello che lo ha fatto in maniera più coraggiosa e spavalda e, e palese però io so che ci sono tanti che magari neanche mi conoscono e che sono della mia stessa idea, cioè, e lo erano già magari anni fa cioè che questo qua non è cinema che va idolatrato, il cinema mainstream, che, come ho detto all'inizio, può far bene all'industria cinematografica horror, ma far bene in termini proprio di spinta, di, di interesse verso il genere, ma non si possono mettere su un, piedistallo, un quest, si mettere sul piedistallo questi film, soprattutto questo di Michael Chaves che è il regista della Iorona, ricordo, non è, il, non è diretto da James Wan questo capitolo qua. Non che io ritenga quelli di James Wan particolarmente eh, di valore artistico, però sicuramente non gli si può togliere di essere un bravo regista, eh, di saper fare delle cose con uno stile personale, un po' tamarro certo, però è quel tamarro che può piacere. E che nel, nel cinema horror di genere in realtà può funzionare. Eh, però devo dire che non mi, ha, non mi ha... Mi fa molto più ridere il poster, devo dire la verità. Il poster che vede eh, Lorraine e Warren colpiti da un raggio di luce a forma di croce. Cioè, proprio... Oh, madonna mia queste cose, oh, proprio... Cioè, il raggio guarda è una roba proprio da non fatemi dire cose e, e, so, e, e davanti c'è questa scritta dove io ho fatto anche un meme perché mi veniva troppo da ridere ho fatto il meme quello famoso de del tipo che si trucca da pagliaccio perché è la frase è veramente stupida all'ennesima potenza adesso ve la leggo correttamente la frase che è scritta sopra, come una roba proprio lapidaria, è come una lapide quel poster lì, sopra le facce di questi due cristi c'è scritto basato su una terrificante storia vera di possessione demoniaca. E eh, oh, mica favole e leggende metropolitane, mica il folklore. qua parliamo di vere possessioni demoniache. Allora. A proposito di Bere Conjuring 3, adesso vi faccio, vi faccio vedere. Vi spiego qual è la. Il proced... allora, è ispirata la storia. Adesso facciamo anche un po' di contestualizzazione, visto che comunque. Eh, insomma, non mi ha fatto ridere più di tanto ma va bene così, insomma io voglio essere sincero, non è che mi metto qua a ridere per finta il trailer secondo me mh, fa vedere esattamente quello che uno si dovrebbe aspettare cioè una commercialata incredibile anzi forse un, un po' troppo veramente troppo supereroistica action, quindi Loren e Warren diventano ancora di più due supereroi, perché ho visto che sono molto dinamici in questo film mentre invece negli altri film si comportano come due persone normali che deambulano, non è che combattono, o cose del genere. Qua sembrano proprio interagire molto di più fisicamente. Io credo che questa fosse una volontà loro, cioè dei, dei produttori, del regista. Eh, comunque, la, la storia è ispirata al processo di Ernie Johnson, Il processo a ah, Ernie Johnson, eh, conosciuto nel, nell'ambiente questo processo come The Demon Murder Trial, eh, il processo al demonio assassino. Perché... Dicono che è tratto da una storia vera. Questo tizio ha ammazzato il suo padrone di casa. Quindi manco avesse fatto chissà che cosa. Cioè, no, per carità. Era un pazzo. Poi, pri, prima di, di ammazzare questo, questo, questo padrone di casa, aveva conosciuto i Warren in, in occasione di, del... del. Come si dice? Della, mh, vabbè, se non volete spoiler sulla storia, non state a sentire. Però è una storia vera. I Warren avevano tentato di di fare un esorcismo a, con aiuto anche dei preti di preti conniventi con loro del fratello minore di questo tizio e questo tizio si è convinto che, che il diavolo sia entrato in lui e, lo, e, e quindi ha ammazzato il tipo ma tu, in realtà tutta questa puttanata eh, se l'ha inventata il, il suo avvocato per cercare di fargli abbassare la pena infatti l'autore del libro questa roba la spiega l'autore del libro Carl Glenzel Jr. che ha scritto The Devil in Connecticut ed è... si chiama Bri, Bra, Brighton Carl... Boh, insomma andate a cercare The Devil Connecticut, in Connecticut, è la, è il libro su questo fatto di cronaca... Dichiara nel libro che, perché lui ha seguito questa storia, che la questione della possessione demoniaca è una bufala inventata dai coniugi Warren per pubblicizzare la loro attività. E qui ritorno sul fatto che i coniugi Warren avevano una sorta di clinica, eh, insomma, per, per questi e avevano anche un museo, sempre per questi. Eh, quindi sfruttando la disabilità mentale di Johnson che appunto è l'imputato e la debolezza emotiva della famiglia eh, hanno, hanno creato su questa roba qua quindi per assurdo per assurdo adesso, no, senza giudicare nessuno c'è anche la lontana ipotesi tra tutte le ipotesi che i Warren abbiano eh, responsabilità diretta nell'omicidio perché sono, stati, sono questo, questo ragazzo mentalmente instabile si è convinto di avere il demonio dentro dopo l'esorcismo fatto al fratello minore da parte dei Warren quindi c'è anche una, una, una responsabilità forse lo lascio comunque ai tribunali che ormai il processo è finito per cui non facciamo il processo ai morti per carità però potrebbero tra tutte le ipotesi anche avere una responsabilità diretta con l'omicidio e invece qua Stiamo facendo una saga e creando un mito su due persone che andavano in giro a sostenere che esistevano le presenze, le possessioni demoniache, nelle case, negli oggetti e nelle persone e che avevano per l'appunto una clinica o comunque un luogo di, per ricevere questi malati, questi posseduti e avevano un museo con cui guadagnavano. Quindi, fa, ditemi voi se questo può essere... Ma sì, ma secondo me torna tutto, perché essendo che il mondo è veramente pieno di, di ebeti, eh, idolatrare due personaggi così poco limpidi eh, è proprio tipico, è tipico del mondo, no? quindi va bene così. Come, come promesso adesso voglio fare una piccola lettura proprio soft dei commenti che ci sono sotto. Intanto eh, se volete scrivermi qualcosa in chat anche su insomma, cosa ne pensate voi del trailer, se non ho notato qualcosa che voi avete notato, eh, se non siete d'accordo con qualche mia osservazione o, o altre cose, se avete domande. Adoro Vera Farmiga, sembra un angelo. C'è l'innamorato. Allora, anch'io sono innamorato ormai di Vera Farmiga, perché dopo averla vista nel bellissimo personaggio di Bates Motel, un po' mi ha, mi ha colpito al cuore. E di vederla nel film, sicuramente, ecco come cosa succede quando l'emotività ti acceca. Per questo dico che i sentimenti, l'amore è follia, perché... Ti rende non lucido, non, non capace di, di vedere il marcio che c'è. La scena del materasso d'acqua mi ha fatto molto ridere. Mm, a me no, perché comunque ci sono altri film, que anche quello è un plagio o citazione, adesso non ricordo che film. Eh. Mi sembra che ci sia il Nightmare la scena col materasso d'acqua, quindi mm, non mi ha fatto ridere perché per me è una scena abbastanza famosa, adesso non ricordo se è Nightmare. Eh. Scusa, sapete come sono io. Però comunque mi sembra che in Nightmare ci sia una scena... Io credo che questo film sia pieno zeppo di scopiazzature, perché a me viene da chiamarle scopiazzature, perché soprattutto perché quando inizia ad esserci una quantità enorme di scopiazzature non sono più delle citazioni o degli omaggi, ma sono famo, famo il film tutto di, di, di trovate trucchetti che copiamo palesemente da altri film. Vabbè non ci posso credere finalmente sono arrivati Warner faccina con gli occhi a cuore eh, Sì, lo aspettavo da 8000 1000 milioni di anni Eh vabbè, vabbè, vabbè non hai una vita allora <ride> mai aperto una notifica più velocemente hai palle stelle questo racconta che era, aveva le notifiche sul, sul canale da Warner non ti crede neanche tua madre quanto mi sei mancata Loren? vedi che poi qua c'è la follia capito, di che essere convinti che uno, che Loren sia vera farmiga e due, che, che sia una persona da, da insomma, da, da idolatrare addirittura cioè, ci sono fior fior di persone meravigliose che hanno calpestato questo pianeta dimenticate da tutti che hanno inventato cose salvato vite poi arriva il film di Chase One e Loren ed Ed Warner Due che si facevano dare i soldi per scacciare i demoni, quindi persone con famiglie con problemi di sicuramente di mentali, malattie mentali. Probabilmente in queste famiglie ce ne avevano tutti i problemi mentali, perché sapete che sono anche ereditari alcune cose. Quindi questi andavano da queste persone che già avevano i loro problemi mentali e gli chiedevano pure i soldi per fare. E non mi venite a dire che i Warren non chiedevano soldi. Perché non, avevo, non avrebbero fatto un museo, non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Dai, non diciamo cazzate. Eh? Non chiedevano soldi, loro erano buoni. Vaffanculo, va. Finalmente non vedevo l'ora. Ecco, questo è il congiuriano per eccellenza, perché quello che magari eh, dice che, che i seguiti fanno schifo, ma i primi due film sono semplicemente eccezionali un livello di recitazione altissimo per, per, detto da uh, chiaramente un attore un attore famoso che se ne si capisce di... è una costruzione della suspense che non teme rivali. rivali cioè, ecco questo è il congiuriano per eccellenza cioè quanti no Dislike ne avrà uno <ride> quanti quanti film avrà visto questo uomo per dire che, non ha, che Conjuring non ha rivali nella costruzione della suspense? Cioè, ma stiamo scherzando? E capite perché io dico che uno è congiuriano? Perché è accecato da... Da, da un occhio è accecato dalla sua ignoranza. E dall'altro è accecato da, da, da, dall'ignoranza di questi film. Super congiuriani. Poi si sentono anche degli intellettuali perché dicono che Annabelle e Denan fanno schifo. Eh, come se hai capito questo quello che le castronerie che hai detto prima non fossero, fossero salvati perché hai detto così vediamo un po' finalmente. Vabbè, tutti molto entusiasti, ma io questo entusiasmo non lo condanno. Insomma, posso capire che allora vedi qua c'è uno sano di mente che dice. Eh, I primi due capitoli li ha amati addirittura amare i primi due dei congiuri, dicevo veramente. Cioè. Se penso a questo terzo capitolo, che questo terzo capitolo è diretto da Michael Chavez, eh, regista dell'Abominio della Lorona, della mi metto le mani nei capelli. Dal trailer può sembrare anche carino, ma quanto si vede che manca Juan, manca anche Paolo Bonolis, se per questo. <ride> speriamo scusate le mie battute orribili, però così sto cercando di buttare la sorride perché mi viene la tristezza vedere la gente che ama questi film quando ci sono film decisamente superiori decisamente superiori abbiamo fatto l'esempio di Martyrs ma ce ne sono tantissimi altri che sono decisamente superiori e più amabili di questi Top, la migliore serie horror, spero che non diventi troppo ripetitiva No, perché non è già ripetitiva dal, dal capitolo 2 eh, Beh, Poi ha detto una roba sui Emily Rose no, boh, vabbè, Non capisco, non vedo l'ora molto bene, non vedo l'ora Cuoricini, 100%, top, sto adorando troppo, muoio tutto voglio anche il 4 voglio anche il 4 è arrivato uno che vuole anche il 4 mettiamo un po' di musica va così la musica addolcisce un po' questa tremenda situazione mi state dicendo che devi, che devi aspettare ancora quasi un mese e mezzo ma questa neanche sa parlare in italiano spettacolare con la gosta del terzo boh, ma cazzo, ma scrivete. mamma mia, riaprire, riaprire al più presto il cinema perché questa gente lo vede al cinema ecco, forse sì, forse sono talmente congiuriani che stavolta invece che streamarselo illegalmente se lo guardano al cinema speriamo No, questo è veramente un decelebrato, vabbè. In nome di Dio, Padre Santo, Onnipotente, Potentissimo Re, Creatore dell'universo, del cielo e della terra e di tutte le sante chiese, angeli, tutti i santi, i nomi della Madre Vergine di Dio. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma ti dai una ripigliata, madonna mia. Mi è venuto un cringe, cazzo, che in momenti mi, mi suicido. <ride> Porco zio, che, che vergogna. Non ci posso credere, tutto attaccato Oh, attenzione che abbiamo un anticongiuriano forse Attenzione, attenzione, attenzione <ride> Riassunto della saga Dare visibilità a una coppia di impostori ciarlatani Che in combutta con la chiesa alimentano la fede cristiana in America con storie immaginarie e un museo in casa di Ciarpame, pseudo maledetto. Ah, io lo amo quest'uomo! <ride> Anzi, vi cito anche il nome perché lo adoro. Alex, ti mando un grande abbraccio. Unisciti a noi. Uaah! Prendete l'ascia! E andiamo tutti all'attacco! <ride> grande Alex! Prendi l'armata di là e vieni con me a distruggere questi congiubiani Cazzo che figata, grande Alex, Alex, non ti conosco ma ti con sei come un fratello Facendo crescere, eh, facendo crescere, che facendo credere, scusate, che esista l'inferno e il paradiso Quando la scienza viene a dire, eh, va vabbè, vabbè, giustamente la butta sull'esistenziale e sulla scienza no, ha citato anche come ho fatto io Vanna Marchi, riassunto di una saga che sta facendo, almeno in America le vicinale, i fedeli con fatti veri ma occhio alla Vanna Marchi grande Alex Alex uno di noi grande Alex no, eh, non c'è una cosa che ha detto Alex che mi venga da, da dire no, guarda, non è giusta quindi andiamo avanti dai, basta Allora, chissà come mai i due commenti negativi li ho trovati in fondo. Ma, algoritmi infernali. Io avevo fatto un articolo che si chiama algoritmi infernali. Vediamo le risposte ad Alex, perché ho paura che qualcuno se la sia presa. C'è ah, uno che si è messo a dire che i fatti sono dimostrati, Alex si è incazzato sotto. <ride> Mitico Alex. Magari, magari, ecco, una cosa che mi farebbe grande piacere essere... Magari no, perché come ho detto, gli anticongiuriani esistevano anche prima del GONZ, però mi farebbe piacere sapere che in realtà mi segue ed è un, un mio adetto. ah qua arriva <ride> allora c'è sicuramente un tocco in più uh, uh. ciò non nega dice uno che gli risponde che uh, racconti fatti storici realmente accaduti soprattutto questo film poi ovvio ognuno può avere la sua opinione sui Warren ma se si cerca tutti uh. allora secondo, secondo questo qua questo tratta i fatti reali Cioè, invece l'unico fatto reale è che l'avvocato di eh, Ernie Johnson si è inventato la bufala per cercare di far abbassare la pena Quindi, da, eh, invece che dire la solita, eh, come si dice, infermità mentale si è inventato la roba del... Cioè, ha voluto portare il caso a, probabilmente voleva diventare famoso e eh, eh, ci è, è riuscito ovviamente questo qua gli risponde eh. poi ecco questo qua, questo qua lo voglio citare non, non dico il nome perché veramente io mi vergognerei quindi non, non, non lo dico non è che questo è, è, non è, è un po' risentito con Alex non è che se la scienza non ha scoperto nulla allora vuol dire che non esiste niente che va oltre la nostra comprensione poi ovvio uno è libero di credere come me anche no ma uno è anche libero di spararsi in bocca e mi stupisce che molti non lo facciano eh, non è un ragionamento sensato perché eh, sono invenzioni di cui non c'è nessun dato eh, iniziale io parlo anche della religione non c'è nessun dato documentato dell'esistenza non dell'esistenza della religione dell'esistenza di Dio quindi, sono invenzioni. Allora, allo stesso modo, se uno dice che, io, che può credere nel Signore degli Anelli, eh, certo che io non posso dimostrare che non esiste. Come non posso dimostrare che eh, c'è un asino che vola in cielo, o che non c'è, non posso dimostrarlo, perché non c'è, e non posso dimostrare che non c'è, non esiste. Ma questo concetto così semplice... È eh, veramente difficilissimo da far entrare a queste persone. Poi un altro ha scritto: uh, uh, da, uh, Penso una ragazza. Tra l'altro, c'è una foto di Nagnocchi incredibile. Dopo andiamo a vedere chi è. Eh, ma solo a me il mondo dei Conjuring non ha mai interessato. Ma proprio mai. I film sembrano tutti uguali, dei copia e incolla, e su questo concordo. L'argomento è saturo ormai. Amo Vera Farmiga nel ruolo, ma trovo il tutto di una banalità e prevedibilità allucinante. Per me i film che creano paura e tensione sono, sono altri, tipo Sinister, per, per fare un esempio, PS, ho, ho letto con interesse la storia dei Warren ed è sicuramente suggestiva, ma non so quanto sia credibile fino in fondo. Beh, questa è una democratica che però... Leggevo, questa storia non la so, ma ragazzi penso che approfondirò il mondo dei congiurini Perché vedo che è molto divertente eh, per me accanirmi su, su questa roba Allora ragazzi intanto che siete qua ricordatevi di riabbonarvi al canale Con Prime è gratis Se non avete Prime abbonatevi lo stesso Che gatto è la birra. Ehm questa ragazza dice che c'è una storia che dice che um, un motociclista andò a visitare il museo dove è custodita la famosa Annabelle il motociclista iniziò a prendere in giro la bambola e nel viaggio di ritorno la moto ebbe un incidente eh, eh, insomma con la moto ebbe un incidente mortale ecco vi dico io cosa è successo <ride> lui ha preso per il culo la bambola e ha detto, eh, bambola, vediamo che cazzo mi fai Loren, che mi sembra la più svitata dei due è andata la moto del tipo gli era sabotata e questo tornando si è ammazzato e via un altro film il motociclista del diavolo <ride> cazzo ragazzi che tristezza che tristezza grande dante lucifero eh, ti sei perso tutta la reaction Abbiamo letto anche un po' di commenti Sotto al video della, Sul canale della Warner Bros e Stranamente ho notato Che gli unici due commenti negativi Sono sotto eh? Strana sta cosa Cioè le messi in fondo Comunque I dislike sono 13 Quindi pochi pochi Le views sono poche Secondo me Perché in un giorno ha fatto solo in un giorno, qua 24 ore quasi Ha fatto solo 27.000 visualizzazioni il trailer italiano mm, Poi magari vado a vedere quello ammaregano Comunque 27.400 non è tantissimo in un giorno Cioè io mi aspettavo un boom per questo un milione di persone senso, Stanno a rompere il cazzo sempre questo cazzo di congiuri. Comunque 1.400 like contro 13 dislike. Io metterò il mio amabile dislike a questo trailer. <ride> È la seconda volta che metto un dislike, non mi metto mai dislike. L'ho messo giusto l'altro giorno ho messo dislike a un video giusto per ricambiare, giusto per ricambiare questi fantomatici disliker che mi seguono, che mi mettono sempre i sistematici dislike. Allora gli ho ricambiato gli ho messo un dislike Ma è una, lo faccio una volta sola e basta Perché l'ho fatto? Perché pare che mh, Non siano Cioè nel, nel, nel video viene detta Una cosa che non corrisponde alla realtà E quindi siccome io lo so Che vengono fatte cose In modo illecito Ho messo dislike Sapendo Quindi non a gratis come fanno loro L'ho messo proprio sapendo che quello che viene detto nel video è falso. E metterò un dislike anche a questo orripilante film che probabilmente farà pena. Ma non così pena, nel senso che forse sarà un po'... Ma no, ma sarà una roba veramente all'Avenger. All Quindi ci toccherà vederlo perché ci toccherà farci due risate. E, e vedremo come, come andrà. Allora ragazzi io vi devo salutare Però vi voglio dire una cosa eh, Oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale eh, Twitch Cioè di, di rinnovare l'abbonamento gratuito eh, Dante così scrivi ovvio che ci toccherà vederlo Scusate voglio Tra l'altro Dante guarda tu non c'eri Poi magari ti vedi la mia reaction Non ho riso perché non l'ho trovato particolarmente divertente Però ho fatto dei commenti su, su cosa secondo me quali sono gli indizi che fanno capire che il film è un pacco mm, però non l'ho trovato degli, delle cose che mi hanno fatto particolarmente rite però poi dopo magari se ti va ti guardi il video in differita. Eh, sto pensando di organizzare una rewatch di The Conjuring di gruppo e mandare la mia reaction in live chiaramente eh, capiamo come organizzarci però è una cosa che mi, mi interessava fare anche magari farò visto che mi sto accanendo così tanto con The Conjuring eh, un po' per divertimento eh, ribadisco, no? nessuno se la prenda se, se è congiuriano è ben voluto e ben accetto, va bene lo stesso basta che siccome i congiuriani sono un po' strani eh, basta che insomma si mantengono i soliti livelli di educazione Voglio riprendere in mano la saga in modo da poter anche razionalizzare quello che dico. Cioè spiegare bene perché secondo me tutto questo clamore intorno ai film di Jaze 1 è esagerato, è eh, sproporzionato, è regalato, eh, ingiustificato. Eh, forse dopo tornerò in live per fare, perché devo fare un esperimento su, con la demo di Resident Evil Village... E per cui chi vuole si ricollega e ci vediamo al prossimo alla video al prossima live questa domenica dovrebbe esserci la live comunque. adesso penso su cosa farla perché ho un po' di argomenti e non so se, dare, se farà una roba mista oppure eh, dargli un'impronta eh, vi ringrazio tutti per essere stati qua con me e ci vediamo alla prossima live grazie a tutti e alla prossima